Abbiamo iniziato nella scorsa occasione sabbatica una nuova serie, una serie sui dieci comandamenti per vedere quella che è la lettera ma allo stesso tempo lo spirito della legge dei dieci comandamenti che il Signore ci ha dato e come popolo, come popolo della riforma, come dei riformatori, come coloro che edificano e ricostruiscano le mura le brecce che si sono create nelle mura, così anche noi dovremmo cercare di ricostruire tutte quelle brecce che si sono create nella vera dottrina, in quello che è il vero Vangelo di Cristo Gesù e in modo particolare prestare attenzione all'importante legge di Dio che sembra ormai essere dimenticata. In questa occasione andremo a vedere quello che è il primo comandamento e su questo ci focalizzeremo in questa occasione. Se abbiamo le nostre Bibbie a portata di mano, vorrei invitarvi ad aprirle in Esodo capitolo 20, Esodo capitolo 20 e leggeremo, inizieremo a leggere dal versetto 1. Perché abbiamo notato, abbiamo visto nella scorsa occasione, nella, nello studio, nella lezione introduttiva, che i dieci comandamenti in realtà sono dieci promesse. Dieci promesse che Dio vuole adempiere nella nostra vita sono delle parole, i dieci comandamenti che Dio ha pronunciato per adempierle nella nostra vita, se le accogliamo e se le accettiamo. Esodo capitolo 20, noterete dal titoletto che c'è proprio all'inizio: i dieci comandamenti. E il versetto 1 ci dice: Allora Dio pronunciò tutte queste parole. E quando Dio dice una cosa, quando Dio pronuncia una cosa, una parola, una promessa, se noi l'accettiamo per fede e la crediamo per fede, Dio sarà in grado di realizzarla nella nostra vita. Leggiamo il versetto 2, che di fatto non è nient'altro che l'inizio dei dieci comandamenti, l'inizio del primo comandamento che ci dice, io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. E voglio che ci ricordiamo ancora una volta perché l'abbiamo visto nella scorsa occasione, l'abbiamo visto nel primo studio che abbiamo avuto su quelli che sono i dieci comandamenti, abbiamo visto che Dio in Cristo Gesù, il grande condottiere, è stato proprio Gesù Cristo a liberare, e a far uscire il suo popolo, il popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto, così come anche oggi, per mezzo della stessa potenza, per mezzo di Cristo Gesù Dio, vuole liberarci e vuole salvarci dalla schiavitù del peccato. E soltanto in Cristo è possibile tutto questo. Per questo motivo, il primo comandamento ci dice al versetto 3. Non avere o non avrai altri dei davanti a me. Non avrai altri dei oltre a me. Ebbene, questo primo comandamento ci mostra chiaramente chi è quel vero Dio che noi dobbiamo servire e che dobbiamo adorare. Il primo comandamento ci mostra anche chi non dobbiamo servire e chi non dobbiamo adorare e ci mostra anche le chiare motivazioni del perché dobbiamo adorare il vero Dio e non adorare tutti quegli altri falsi dei che il mondo e Satana ci propone. E principalmente i motivi sono due. Principalmente i motivi sono due. Quando noi andiamo a vedere, a concentrarci su colui che è il vero Dio da adorare, al versetto 2 ci viene detto io sono il Signore, il tuo Dio. Ebbene qui Dio viene presentato con il nome di Yahweh o Geova. Qual è il significato di questo nome che vuole trasmetterci il nome del vero Dio? Che cosa significa Yahweh? Colui che esiste da se stesso, colui che ha la vita, colui che dà la vita. Colui che egli è. Lui è l'eterno perché ha vita in se stesso. Lui è l'eterno non soltanto perché ha la vita in se stesso e vive da se stesso ma perché lui è il grande creatore che dà la vita a tutte quante le sue creature. Dio è il nostro vero Dio a differenza di tutti gli altri dei perché? Perché Dio è l'unico vero creatore e vorrei che andassimo a leggere un passaggio che si trova in Isaia. Isaia, Isaia capitolo 45, inizieremo a leggere dal versetto 20. Isaia capitolo 45. Isaia capitolo 45, dal versetto 20 ci viene detto. Adunatevi, venite, accostatevi tutti assieme voi che siete scampati dalle nazioni. Non hanno intelletto quelli che portano il loro idolo di legno e pregano un Dio che non può salvare. Vedete che cosa ci dice Dio? Isaia 45, scusate, Isaia capitolo 45 versetto 20. Dio ci dice fate molta attenzione perché se voi servite degli altri dei, un altro Dio oltre a me e lo mettete davanti a me, quel Dio non vi potrà affatto salvare. E capiremo e vedremo anche il perché, la Bibbia è davvero molto chiara. Il versetto 21 continua dicendo: Proclamatelo, fateli avvicinare, si consiglino pure assieme. Chi ha annunciato queste cose fin dai tempi antichi e le ha predette da lungo tempo? Non sono forse io, il Signore. Fuori di me non c'è altro Dio, Dio giusto, e non c'è Salvatore fuori di me soltanto Dio, il Dio creatore può salvarci. Versetto 22, volgetevi a me e siate salvati, voi tutte le estremità delle terre, perché io sono Dio e non c'è alcun altro per me stesso, io l'ho giurato, è uscita dalla mia bocca una parola di giustizia e non sarà revocata. Ogni ginocchio si piegherà davanti a me, ogni lingua mi presterà giuramento, solo nel Signore si dirà di me. È la giustizia e la forza. A Lui verranno pieni di vergogna quanti si erano adirati contro di Lui. Ebbene, voglio che sappiate che questo unico Dio, il vero Dio creatore, il vero Dio che salva, che è potente a salvare, il Salvatore. Che viene descritto come colui che ha la vita con il nome di Yahweh o Geova. Allo stesso tempo, in Esodo capitolo 2, 20 al versetto 2, esodo capitolo 20, al versetto 2, oltre che con questo nome Dio viene presentato come Elohim. Che cosa rappresenta questo nome? Qual è il significato di questo nome Elohim? Sicuramente Elohim significa l'onnipotente, colui che ha forza, colui che può fare ogni cosa, colui che può creare dal nulla con la sua potenza e salvare chiunque lo desideri. Ma allo stesso tempo Elohim è un plurale che sta ad indicare la vera divinità, la vera deità composta da Padre, Figlio e Spirito Santo. E attenzione! non come ci viene presentato dalle tradizioni pagane e cattoliche nelle quali siamo immerse, ma secondo quella che è la vera concezione biblica della persona del padre, della persona del figlio e della persona dello Spirito Santo, che sono separate e ben distinte tra di loro, ma che allo stesso tempo formano per natura divina, per uno stesso carattere santo, pure immacolato, e per quanto riguarda l'obiettivo di salvare l'uomo caduto nel peccato, formano una squadra. Un'unica squadra con l'intenzione di salvare colui che è stato perduto, una deità, una divinità, il Dio Creatore. Vorrei invitarvi anche ad approfondire questo tema troverete sul nostro canale di YouTube una presentazione intitolata La triunità del vero Dio e allo stesso tempo la differenza sostanziale tra il credo avventista e quello cattolico su questo tema della triunità del vero Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma allo stesso tempo vogliamo andare a vedere la seconda motivazione. Da una parte ci viene presentato il vero Dio creatore, dall'altra viene messo in contrasto con tutti gli dei, con tutti i falsi dei, con tutte le false divinità che non possono salvare, che in realtà non sono nulla. Perché? Perché non esistono, e solo, solo frutto dell'immaginazione degli uomini, poiché oltre a Dio non vi è alcun'altra. altra Divinità. Andiamo a vedere che cosa ci dice prima Corinzi, prima Corinzi capitolo 8, prima Corinzi capitolo 8 e leggeremo assieme dal versetto 4, prima Corinzi capitolo 8, dal versetto 4. Prima Corinzi capitolo 8, dal versetto 4 ci dice quanto dunque al mangiare carni sacrificate agli idoli sappiamo che l'idolo non è nulla. L'idolo non è nulla nel mondo e che non c'è un altro, non c'è un, e sappiamo che non c'è che un Dio solo, poiché sebbene vi siano cosiddetti dei, cosiddetti dei sia in cielo sia in terra, come infatti ci sono molti dei e molti signori, tuttavia per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose e noi viviamo per Lui. E un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose e mediante il quale anche noi siamo. Vedete, Paolo qui è davvero molto chiaro. Sebbene gli uomini pensino e credino che esistano altre divinità, esistano altri dei, altri idoli un altro Dio all'infuori del Dio creatore, si sbagliano di grosso. Perché? Perché in realtà non esistono. Perché in realtà queste sono soltanto false concezioni, sono soltanto false rappresentazioni dell'uomo, dei pensieri dell'uomo e delle tradizioni pagane dell'uomo. E voglio che sappiate che tutte queste sono state semplicemente architettate dal grande stratega Satana stesso in persona. Perché nonostante il Dio di legno, il Dio di ferro o di argento che molti adorano e credono che esistano o qui sulla terra sotto forma di qualche oggetto o da qualche parte nel cielo. In realtà Satana si serve di tutte queste false concezioni per distogliere l'attenzione degli uomini dall'adorazione del vero Dio, dall'amore nei confronti del vero Dio, rivolgendo se stesso. Satana, per mezzo di questi falsi dei rivolge l'attenzione, l'adorazione che spetta soltanto a Dio nei confronti di se stesso. E questo era il problema degli egiziani, dal quale il popolo di Israele stava uscendo. Gli egiziani erano profondamente intrinsechi di questa falsa adorazione pagana agli dèi, tra i quali vi era il Dio Ra. Il Dio Ra era il Dio del sole ed è molto interessante come questo dio sole lo ritroviamo come il centro di tutta l'adorazione pagana che successivamente in altre culture viene anche chiamato bal e la lista può continuare ne parleremo parleremo anche di questo ma così come gli egiziani avevano questa falsa mentalità questa falsa adorazione nei confronti di falsi dei così anche ce l'avevano i greci Così anche i greci ai tempi di Paolo. Andiamo a vedere Atti, Atti degli Apostoli, capitolo 17. Atti degli Apostoli, capitolo 17, inizieremo a leggere dal versetto 22. Paolo si confronta con una grande quantità di falsi dei. Andiamo a vedere qual è la reazione di Paolo e che cosa disse a questi greci atenesi. Atti capitolo 17, versetto 22. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'areo pago, disse: Ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi. E sapete, persino i pagani sono estremamente religiosi, ma nelle loro tradizioni. Poiché passando e osservando gli oggetti, del vostro culto ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto e che cosa fa Paolo in questa occasione approfittando di questo così chiamato Dio sconosciuto che loro adoravano ma non sapevano chi fosse ne approfitta per predicare l'Evangelo orbene ciò che voi adorate senza conoscerlo io ora ve lo annuncio il Dio che ha fatto il mondo, il Dio creatore, e tutte le cose che sono in esso, essendo signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo. E non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa, lui, che dà tutti a tutti la, la vita, il respiro e ogni cosa. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione affinché cerchino Dio, semmai giungano a trovarlo come a tastoni, benché egli non si lontano da ciascuno di noi. Difatti, in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Essendo dunque discendenti di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, ad argento o a pietra scolpita d'arte e dall'immaginazione umana. Mm -mm. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti ebbene questo è il momento nel quale Paolo predica il vero Vangelo e il vero Dio a degli Atenesi, Greci, Pagani e sapete proprio perché noi capiamo quello che Dio ha fatto nei nostri confronti? L'amore di Dio nei nostri confronti per mezzo di Cristo Gesù, liberandoci dalla schiavitù del peccato, questo amore dovrebbe invogliarci ad adorare il vero Dio, ad adorare il Dio creatore e il Dio redentore. Ma voglio chiedervi se io amo Dio, il vero Dio, potrei mai mettermi ad adorare Ra, Horus, Iside, Baal Zeus, potrei mai in questo momento, in questo santo sabato, mettermi ad adorare qualsiasi altra divinità, qualsiasi altro Dio, mettendolo davanti al nostro Dio creatore? Potremmo mai fare una cosa di questo tipo? Assolutamente no. Assolutamente non potremo mai fare una cosa del genere perché? Perché in primo luogo queste così chiamate divinità in primo luogo non esistono e in secondo luogo non hanno fatto assolutamente nulla per noi, per salvarci e per redrimerci. tantomeno crearci. Per questo motivo se noi oggi ci mettessimo ad adorare una di queste divinità, false divinità, questi dei, noi peccheremmo. Peccheremmo. E questo ci sarebbe messo in conto nel giorno del giudizio. Da questo dobbiamo capire una cosa molto importante. La legge, i comandamenti di Dio, persino quei comandamenti così come sono scritti nella lettera. Non avrai altro Dio, non avrai dei davanti a me, non avrai dei oltre a me noi siamo giudicati sulla base di questi comandamenti e se noi dovessimo trasgredire questo comandamento non capendo l'amore di Dio per noi e mettendoci ad adorare e a servire altri dei noi peccheremo nella lettera del comandamento e questa lettera è ancora valida chi di noi potrebbe mettersi ad adorare Baal Zeus e credere che non sarà giudicato per questo nell'ultimo grande giorno, che non ha peccato mettendosi ad adorare una di queste divinità, nonostante non esistano. Oh carissimi, questo si chiamerebbe peccato, questo significherebbe peccare nella lettera del comandamento. Ma allo stesso tempo voglio che ci rendiamo conto e che capiamo che la legge è anche spirituale. La legge non è soltanto lettera e la lettera è molto semplice da capire. Non avrai altri dei oltre a me. Ma molto spesso quando noi ci andiamo a focalizzare sullo spirito della legge, molto spesso non riusciamo a cogliere quello che la parola di Dio, i comandamenti vogliano dirci. Romani 7, il versetto 14 ci dice, non andiamoci, semplicemente ci dice che la legge di Dio, oltre che essere lettera, è anche spirito. E noi, oltre a capire la lettera, non avere altri dei oltre a me, non avrai altri dei oltre a me, non avere altri dei oltre a me, vuol dire anche, vuole dirci anche qualcosa da un punto di vista spirituale. Molto importante che noi dobbiamo prendere assolutamente in considerazione. Voglio che sappiate che qualsiasi cosa, qualsiasi cosa o qualsiasi persona che indebolisce il nostro amore nei confronti di Dio, o la nostra attenzione nei confronti di Dio, che ci distrae da Dio, ogni cosa, ogni persona, qualsiasi essa sia, potrebbe diventare per noi un Dio messo davanti a Dio una falsa divinità messo davanti a Dio oltre a Dio. Vorrei che andassimo a leggere un passaggio che troviamo in Deuteronomio. Deuteronomio Deuteronomio capitolo capitolo 6. Deuteronomio capitolo 6 e leggeremo assieme il versetto 5 e 6. Deuteronomio capitolo 6 leggeremo assieme il versetto 5 e 6. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio? Con quanta parte del tuo cuore? Con tutto il cuore. Con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Ci dice qui forse con una parte del tuo cuore? Ci dice qui con una parte della nostra anima e con solo una parte delle nostre forze. No, ci dice di amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima e con tutta la nostra forza. E Voglio chiedervi se c'è qualcosa che prende dell'amore che dovremmo rivolgere esclusivamente a Dio, è accettabile? Non è assolutamente accettabile perché? Perché noi dobbiamo amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta l'anima nostra e con tutte le nostre forze. Versetto 6. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore e se ci fosse qualcosa o qualcuno che ci ruba questo amore... Qualcuno che ci prende le forze o qualcosa che ci prende amore, forza e attenzione che dovremmo impiegare, disporre nei confronti di Dio, questo significherebbe mettere davanti a Dio qualche cosa o qualcuno. Questo significherebbe per noi essere una divinità oltre a Dio, un dio oltre al nostro creatore redentore. Andiamo a vedere un altro passaggio nel Nuovo Testamento per confermare questo fatto che troviamo in Matteo capitolo 22. Matteo capitolo 22. Matteo capitolo 22. Matteo capitolo 22 e leggeremo assieme il versetto 37. Matteo capitolo 22, leggeremo assieme il versetto 37. Qui la parola di Dio ci dice Gesù che parla. Gesù gli disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, ci ricordiamo con tutte le nostre forze. Ma se ci dovesse essere qualche cosa che ci deruba di queste attenzioni che dobbiamo rivolgere al nostro Dio, questo significherebbe trasgredire il primo comandamento, non avere altri dei davanti a me dal libro patriarchi e profeti dal libro patriarchi e profeti ci viene detto a pagina 253 paragrafo 1 non avere o non avrai altri dei nel mio cospetto esodo capitolo 20 versetto 3 dio l'essere eterno e non creato origine e sostegno di ogni cosa, è l'unico soggetto degno della suprema venerazione e adorazione. È proibito all'uomo dare nella sua vita la preminenza a qualsiasi altra cosa. Tutto ciò che tende a indebolire il nostro amore per il Signore,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 diviene per noi un Dio. O oh, carissimi, questo è lo spirito della legge, perché non basta semplicemente non adorare Ra, Horus, Iside, Baal, Zeus e le miriadi di altre divinità e dei stranieri, non basta semplicemente non adorarli. Dobbiamo comprendere anche lo spirito della legge. Tutto ciò che limita o indebolisce il nostro amore per il Signore, tutto ciò che interferisce nella nostra vita per non farci ubbidire a Dio e noi lo accettiamo, diventa un Dio per noi, davanti al nostro Signore. Ora vorrei chiedervi: qual è un sinonimo di Dio? Un sinonimo di Dio per quanto riguarda la lingua parlata, per quanto riguarda la lingua. Vorrei presentarvi la parola idolo, idolo. La parola idolo è un sinonimo di totem, ma anche di Dio, simulacro o divinità. Idolo può significare anche Dio o divinità. E quando noi ci facciamo un Dio di qualcosa o qualcuno, questo diventa un idolo per noi e ci porta a trasgredire il primo comandamento. Infatti, andiamo a vedere la definizione di idolo. La definizione di idolo o di Dio o di un, falso, di un falso Dio, di una falsa divinità è questo. Il primo significato è ogni oggetto o immagine di oggetto che sia adorato e venerato in quanto ritenuto una divinità o simbolo di una divinità. E in modo particolare questa prima definizione si riferisce al secondo comandamento che andremo a studiare in questo pomeriggio più nel dettaglio. Ma andiamo a vedere il significato per estensione della parola idolo, perché idolo non significa soltanto un oggetto, un'immagine o una scultura. Ci dice che idolo significa anche persona o cosa anche astratta, quindi anche qualcosa di immaginario, anche una persona immaginaria, una cosa immaginaria amata o venerata come un idolo o comunque posta su un piano superiore all'umano, su un piano superiore all'umano. Ebbene carissimi, noi dobbiamo rendersi conto e su questa seconda definizione ora voglio focalizzarmi che un idolo può significare anche una cosa o una persona, anche nel modo astratto e immaginario. E quando noi oggi ci confrontiamo con la civiltà, con la società attuale, moderna, ci rendiamo conto che la nostra società è basata su idoli di questo tipo. Quando noi pensiamo ad esempio agli attori, quando noi pensiamo ad esempio ai cantanti, quando noi pensiamo ai calciatori, agli sportivi quando noi pensiamo ai film e ai supereroi, persone reali cose o anche cose o persone astratte i supereroi che vedo nei film i calciatori che giocano a pallone quante volte avrete sicuramente sentito parlare o dire ai giovani il mio idolo ma non si sta parlando di un idolo di legno, di pietra o di qualsiasi altra cosa, si sta parlando di una persona che ha una certa influenza, un influencer, Oh, è il mio idolo, vorrei essere come quella persona che vedo su... e tutta la propria vita è incentrata sul comportarsi, sul pensare sul vestirsi esattamente come fa quel calciatore, quell'attore, quel cantante o quell'influencer. E questo per noi diventa un idolo. Diventa un idolo. Questo tema però va ancora più in profondità, perché anche quando pensiamo di fare delle cose buone, legate a Dio, Legate all'adorazione di Dio, molto spesso possiamo incappare in questo pericolo, in questo problema di una falsa adorazione, di avere o di crearci dei o divinità che non rispecchiano il vero Dio. Anche se pensiamo di adorare veramente il Dio creatore, attraverso la nostra adorazione sincera. Mi spiego meglio, quando prima parlavo dei pagani ci rendiamo conto che la cultura pagana poi è sfociata in quello che noi conosciamo con il nome di cattolicesimo, il sistema romano cattolico che precedentemente era pagano. E che cosa accadde? Accadde che la maggior parte delle pratiche pagane vennero assorbite nel cristianesimo cattolico. E ora il cristianesimo cattolico ha iniziato a farsi tanti idoli, tanti dei, oltre a Dio, oltre a Dio, per venerarli e per adorarli. Persone che prevalentemente sono morte, santi, Maria, il Papa, gli angeli, sono tutti quanti parte di un sistema di false adorazioni che portano a trasgredire il primo comandamento e anche il secondo comandamento che andremo a vedere in questo pomeriggio. Ma che cosa ci dice la Bibbia sulle persone che sono morte? L'Ecclesiaste ci dice chiaramente che le persone che sono morte non sanno più nulla. È come se fossero incoscienti in un sonno, fino a che momento? Fino al momento della risurrezione di Cristo Gesù, anche per quanto riguarda quei santi uomini di Dio che troviamo nei Vangeli, anche per quanto riguarda Maria come madre di Gesù, anche lei sta dormendo in attesa della risurrezione e della salvezza, ma andiamo passo per passo, andiamo a vedere che cosa ci dicono, che cosa ci direbbero gli apostoli se fossero ancora in vita in questo momento riceverebbero loro l'adorazione da parte di altri uomini oppure no andiamo a vedere assieme in luca luca luca capitolo luca capitolo atti capitolo 14 partiamo prima con atti scusatemi atti capitolo 14 per poi andare in luca atti capitolo 14 e leggeremo assieme dal versetto dal versetto 12 Atti capitolo 14 dal versetto 12 E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio perché era lui che teneva il discorso. Qui abbiamo Barnaba e Paolo, due santi uomini di Dio, di cui Dio si è servito nel corso della loro vita, ma che adesso sono morti. E ora, ascoltate che cosa dissero mentre erano in vita. Versetto 13. Il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'entrata della città, condusse alle porte Tori e Ghirlande e voleva offrire un sacrificio con la folla. Ma, versetto 14, ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, che volevano offrire un sacrificio a loro, volevano venerarli, volevano adorarli, che cosa fecero? Si strapparono le vesti e balzarono in mezzo alla folla dicendo, uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi. Paolo lo diceva, quel Paolo che oggi viene così tanto venerato, adorato al quale si offrono preghiere. Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi e vi predichiamo che da queste vanità vi convertiate al Dio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Questo era il desiderio di Paolo e di Barnaba come santi uomini di Dio che non permetterebbero agli uomini oggi di venerarli e di adorarli andiamo a vedere per quanto riguarda maria torniamo in luca quel passaggio che volevo leggere precedentemente luca luca capitolo 11 luca capitolo 11 e andiamo a vedere che cosa disse proprio gesù riguardo all'adorazione o alla venerazione nei confronti di sua madre maria andiamo a vedere che cosa rispose gesù luca capitolo 11 il versetto 27 mentre egli diceva queste cose dalla folla una donna alzò la voce e gli disse a Gesù, Beato il grembo che ti portò e le mammelle che tu poppasti. A chi si riferiva questa donna? Ti portò in grembo Gesù. Maria. Maria. Questa donna che esce fuori dalla folla e grida, dice, Beato il grembo che ti portò. Beata Maria che ti ha fatto nascere. Ma Gesù rispose, al versetto 28 ma egli rispose beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di dio e la osservano e molti credono che venerando maria che gridando e annunciandola come beata e adorandola possano in continuazione fare quello che vogliono anzi si servono di questo per scusare i propri peccati e le proprie disubbidienze, quando invece Gesù gli direbbe non stare ad adorare o a venerare una persona che è morte, che sta aspettando la risurrezione. Vedi invece di ascoltare quanto detto di metterlo in pratica, di osservare quelli che sono i comandamenti. Fallo e vivrai. E per quanto riguarda il Papa, quella figura che si mette a capo della... Chiesa di tutta la Chiesa dei fedeli universali sulla Terra? Di quella figura che si vuole sostituire a Gesù? Che vuole prendere il posto di Dio sulla Terra? Che cosa gli direbbe Gesù? Gli direbbe che Gesù ha mandato un altro consolatore che non è, lo, che non è il Papa, ma che è lo Spirito Santo, il vero vicario del Figlio di Dio. Lo Spirito Santo, che il Papa non è il capo, non è il Sommo Sacerdote e che non è l'intercessore degli uomini davanti a Dio, ma che soltanto Gesù Cristo è il vero capo della Chiesa, che soltanto Gesù Cristo è l'unico e vero Sommo Sacerdote e che soltanto Gesù Cristo è l'unico intercessore e mediatore tra gli uomini e Dio, ovvero Gesù, Gesù uomo. Ma per quanto riguarda gli angeli, almeno gli angeli, li possiamo venerare? Almeno gli angeli possiamo venerarli, adorarli e chiedere di ascoltare come intercessione le nostre preghiere? Possiamo adorarli? Almeno loro sono divini, almeno loro sono divini, no? Neanche loro. Andiamo a vedere due passaggi molto semplici delle scritture. Il primo si trova in Apocalisse 22. Apocalisse capitolo 22, qui vediamo il profeta Giovanni che ad un certo punto si incontra con un angelo, Apocalisse 22. E vorrei che leggessimo assieme dal versetto 8. Apocalisse 22, dal versetto 8. Qui ci viene detto, io Giovanni sono quello che ha udito e visto queste cose. E dopo averle viste e udite, attenzione, mi prostrai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate per per adorarlo. Versetto 9. Ma egli, l'angelo, mi disse, guardati dal farlo. Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli i profeti e come quelli che custodiscono paro Le parole di questo libro, Adora Dio. Adora Dio, non adorarmi, diceva l'angelo che rivelò queste cose a Giovanni. Ma ancora oggi che cosa fanno le persone? non tengono in conto quanto gli stessi angeli gli direbbero o se soltanto gli angeli si presentassero davanti gli direbbero le stesse cose che dissero a Giovanni non mi adorare guardati dal farlo e adora soltanto Dio non avere non avrai altri dei davanti a me se ami Dio per davvero se ami Dio per davvero e coloro che presentano questa falsa adorazione Coloro che presentano questa falsa adorazione ai morti, questa venerazione dei santi, questa venerazione adorazione di Maria, questo riconoscimento del Papa di Roma e questa adorazione nei confronti dei, degli angeli, carissimi voglio che sappiate, che porta solamente alla nostra perdizione e porta solamente a caricarci di giudizi nel gran giorno del giudizio di peccati che hanno a che fare con il primo comandamento non avrai altri dei oltre a me colossesi colossesi capitolo 2 confermiamo questo e leggiamo assieme il versetto 18 colossesi capitolo 2 leggeremo assieme il versetto 18 e 19 quanto chiara può essere la scrittura ascoltate attentamente che cosa ci viene detto riguardo al culto degli angeli Colossesi capitolo 2, dal versetto 18. Nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, affidandosi alle proprie visioni, gonfio di vanità nella sua mente carnale senza attenersi al capo che è Cristo da cui tutto il corpo ben formato e congiunto insieme mediante le giunture e legamenti progredisce nella crescita voluta da Dio. Progredisce nella crescita voluta da Dio. Il versetto 18 proprio all'inizio dice nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli e qualcuno potrebbe proprio dire ma guarda che adorare gli angeli i santi la madonna è qualcosa di così solenne è qualcosa di così straordinario lo sento con nessun pretesto di umiltà e con nessun culto degli angeli non lasciatevi derubare della salvezza che soltanto Cristo può offrirvi. Non lasciatevi sviare andando a peccare avendo altri dèi oltre a Dio. E come dicevamo anche all'inizio, molto spesso nello spirito della legge, nello spirito di questo primo comandamento noi dobbiamo stare attenti anche a quelle cose che paiono essere buone, a quelle cose che paiono essere buone perché se noi ci lasciamo dominare da esse, anche se sono buone, se ci lasciamo dominare da esse potremmo cadere nel peccato di avere altri dei oltre a Dio. Andiamo a vedere che cosa ci dice la parola di Dio in Prima Corinzi. Prima Corinzi capitolo 6. Questo è un passaggio davvero molto importante. Prima Corinzi capitolo 6 e leggeremo assieme il versetto 12. Prima Corinzi capitolo 6. Leggeremo assieme il versetto 12. Qui la parola di Dio ci dice, ogni cosa mi è lecita, parlando di quelle cose buone che la scrittura permette ogni cosa mi è lecita ma non ogni cosa è utile ogni cosa mi è lecita ma io non mi lascerò dominare da nulla noi non dobbiamo farci dominare da nulla anche se quelle cose sono buone non dobbiamo lasciarci dominare da nulla. Dobbiamo sempre avere il controllo delle nostre facoltà intellettuali, mentali, fisiche e spirituali. Dobbiamo sempre avere il controllo di noi stessi e non lasciarci dominare neanche dalle cose che paiono buone. Come l'intemperanza. Come l'intemperanza. Ora, questo versetto... Potremmo applicarlo anche nel campo delle dipendenze, perché quando noi ci lasciamo dominare da qualche cosa, noi diventiamo dipendenti, diventiamo schiavi, ed esistono molte dipendenze, partendo dalle più, tra virgolette, gravi, perché hanno subito un effetto diretto nella nostra vita, come possono essere ad esempio le droghe, come può essere il fumo, come può essere ad esempio l'alcol come possono essere anche determinate pratiche sessuali che provocano dipendenza e gravi danni. Queste possono diventare un terribile Dio nella nostra vita, così come anche quelle che potremmo ritenere minori, meno gravi, ma che in realtà hanno uno stesso effetto nella nostra vita. Per quanto riguarda il cibo che noi mangiamo e beviamo, per quanto riguarda la moda, per quanto riguarda il lavoro o lo sforzo fisico che noi deponiamo, ne parleremo. Andiamo a vedere questa citazione tratta dalla temperanza. La temperanza. Pagina 39, paragrafo 4. La temperanza, pagina 39, paragrafo 4. Le vittime dell'alcol diventano talmente dipendenti e sono capaci di vendere la loro ragione per un bicchiere di whisky ma questo principio lo possiamo applicare a qualsiasi altra dipendenza qualsiasi altra dipendenza essi non obbediscono più al comandamento di dio che dice non avrai altri dei davanti a me esodo capitolo 20 versetto 3 la loro forza morale è talmente indebolita che non hanno la forza di resistere alla tentazione e il loro desiderio di bere o di qualsiasi altra dipendenza è così forte che eclissa tutti gli altri desideri essi dimenticano che dio gli chiede di amarlo con tutto il loro cuore diventano idolatri perché tutto ciò che allontana i loro affetti dal creatore tutto quello che indebolisce e attenua la forza morale sta usurpando il trono di Dio e riceve il servizio che è dovuto solo a lui. E come vi dicevo, questo di non ha a che fare soltanto con l'alcol, non ha a che fare soltanto con il fumo, non ha a che fare soltanto con le droghe, ma ha a che fare persino con il cibo che noi quotidianamente mangiamo. Oh carissimi, adesso lo andremo a vedere. Andiamo a vedere che cosa ci dice, andiamo a vedere che cosa ci dice la parola di Dio in Filippesi, Filippesi capitolo 3, Filippesi capitolo 3, oh carissimi, andiamo a vedere che cosa ci dice la parola di Dio, Filippesi capitolo 3 e leggeremo assieme i versetti 17, dal versetto 17 al versetto 19. Filippesi capitolo 3 dal versetto 17 in poi. Paolo dice, siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo. La fine dei quali è la perdizione. Il loro Dio è il ventre e la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna gente che non ha gente scusate che ha l'animo alle cose della terra queste persone che pensano soltanto a se stessi che pensano soltanto alle cose di questa terra che pensano soltanto ai piaceri momentanei di questa vita che pensano di soddisfare il loro ventre e per ventre in primo in primo luogo per certo vediamo questa tendenza sessuale a commettere certi peccati che diventa un dio ma allo stesso tempo il ventre rappresenta il luogo dove il cibo viene depositato e molto spesso vi dicevo noi possiamo fare del cibo che mangiamo un dio magari è un cibo buono e salutare ma poiché noi non abbiamo temperanza quando mangiamo e mangiamo col desiderio con la passione con... per quel cibo in quantità che non possiamo controllare ci sovraccarichiamo eccessivamente perché per il semplice piacere di abbondare di quel cibo questo è Succede quando noi facciamo del nostro ventre, del nostro stomaco, delle nostre papille gustative un Dio e lo mettiamo davanti al Signore, non ascoltando ciò che il Signore ci dice, ciò che il Signore ci richiede. Questo problema del primo comandamento però va anche a influenzare tanti altri aspetti della nostra vita quotidiana che sono buoni ma che possono diventare per noi un grande pericolo e per questo vorrei presentarvi una parabola che si trova in Luca. Luca. Luca capitolo 14. Luca capitolo 14. Questa è una parabola che ci presenta Gesù. Luca capitolo 14 e inizieremo a leggere dal versetto 16. Luca 14, dal versetto 16: questa è la parabola del gran convito, del gran convito. Dal versetto 16 ci dice Gesù gli disse: Un uomo preparò una grande cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: Venite, perché è già pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse, ho comprato un campo e ho la necessità di andarlo a vedere. Ti prego di scusarmi. Un altro disse, ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi. Un altro disse, ho preso moglie e perciò non posso venire. Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa che cosa fece? Si adirò e disse al suo servo, va presto per le piazze, per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi. Che cosa fa il padrone di casa quando si rende conto che tutti gli invitati iniziano a scusarsi? Lui si adira lui si arrabbia è dispiaciuto per il comportamento di questi invitati più che altro per le loro scuse voglio chiedervi c'è qualche a che cosa servivano i campi e i buoi i campi e i buoi i buoi servivano per il campo e il campo a cosa serviva per piantare per coltivare non è così Ottimo! Queste persone quando ricevono l'invito di Dio, perché questo padrone in realtà rappresenta Dio, queste persone si scusano dicendo no non posso venire perché? Perché ho il mio campo, devo coltivarlo, non posso perché devo comprare dei buoi per poterlo arare, per poterlo lavorare, non posso venire. C'è qualcosa di male, di sbagliato nel lavorare? Di lavorare nel campo? Di lavorare con l'aiuto di buoi? No. C'è qualcosa di sbagliato nel lavorare? No. Anzi, il lavoro è stato dato all'uomo come fonte di grande benedizione per tenerlo separato, per proteggerlo dalle tentazioni. Lavora, lavora e si è protetto dalle tentazioni. Ma. Ci sono certi uomini, come in questo caso, che quando ricevono l'invito da parte di Cristo, mettono prima, come priorità, il loro lavoro e dicono: No, ho questo lavoro, non posso venire. Ho questo lavoro, devo guadagnare ancora, non posso venire a Cristo. Sapete, è una novità. Uh, in realtà, da poco tempo ho iniziato a sentire, diciamo, questa. Questa motivazione particolare, secondo la quale alcuni hanno un determinato lavoro e per questo motivo non possono evangelizzare. Per il loro lavoro non possono evangelizzare, non possono esporsi, non possono farsi vedere che sono cristiani, che predicano l'Evangelo o che evangelizzano, non possono per, per il mio lavoro non posso fare queste cose mm. qual è la tua priorità mi chiedo qual è la tua priorità e molte persone mettono il lavoro che di per sé è una cosa buona ma se ne servono per per tenersi distanti da dio scusami non posso venire in questa occasione perché hanno più amore per il proprio lavoro per il guadagno che per dio andiamo a vedere che cosa ci dice prima timoteo questo è un dio Prima Timoteo, capitolo 6, leggeremo il versetto 10. Prima Timoteo 6, versetto 10. Qui la parola di Dio ci dice. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali e alcuni che vi sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti, molti dolori si sono procurati molti dolori, si sono sviati dalla fede per l'amore del denaro. C'è qualche cosa di sbagliato nel denaro? No. C'è qualche cosa di sbagliato nel lavoro? No. Ma nel momento nel quale inizia a provare amore, piacere per il guadagno, per il profitto, per avere più comodità, per avere una vita giata in questa vita, eccetera, trascurando Dio, oppure essendo talmente la Essendo talmente stanco perché tutta la settimana per amore del denaro abbiamo lavorato lavorato e lavorato tantissimo in modo tale che si arriva il sabato. E come si è? Morti effettivamente con l'unico desiderio di dormire e riposare nel giorno del Signore che non è un giorno di sonno, ma è un giorno di santo riposo inchinato al Signore. Noi non stiamo più amando Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente e con tutte le nostre forze perché le abbiamo sprecate eccessivamente quando? Durante la settimana. Ma Dio ci invita a non avere altri dei, ci ricordiamo del giovane ricco? Per chi ha sentito la presentazione della scorsa volta sulla parte introduttiva dei dieci comandamenti abbiamo letto questa parabola. Non l'abbiamo letta in totalità, ma ci ricordiamo che questo giovane ricco che diceva di osservare i comandamenti di Dio quando Gesù gli chiese: Vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e seguimi. Lui che cosa fece? Si rammaricò in cuor suo e se ne andò. Perché? Perché provava un amore per il denaro, per i suoi possedimenti e per le sue. Per le sue Um, per la sua proprietà che era molto maggiore rispetto a quella che aveva per Dio e per Gesù Cristo e per Gesù Cristo e questo è un terribile problema un terribile problema nonostante questo però che grande promessa subito dopo il giovane ricco immediatamente dopo il giovane ricco i discepoli gli chiedono se è così difficile per un ricco essere salvato potranno mai essere salvati i ricchi? Chi sarà salvato? E nel capitolo successivo, in Luca capitolo 19, ci viene presentata l'esperienza di Zaccheo. Zaccheo, un uomo molto ricco, che però amava il Signore, amava Gesù Cristo, volle andare a Gesù Cristo e quando andò a Gesù Cristo, Zaccheo fu disposto a lasciare i suoi beni e a restituire a coloro ai quali aveva rubato tutti i soldi, persino il quadruplo. Perché? Perché voleva seguire il Signore. E quando noi accettiamo Cristo nella nostra vita, Cristo è in grado di operare una completa trasformazione per salvarci, per liberarci da ogni schiavitù del peccato. Cristo è in grado di fare questo. Ora, se torniamo in Luca, Luca capitolo 14, il versetto 20. Luca capitolo 14. Il versetto 20, dopo aver parlato ed essersi scusati a causa dei campi, dopo essersi scusati a causa dei buoi, il versetto 20 dice, Luca capitolo 14, il versetto 20, un altro disse ho preso moglie e perciò non posso venire, ho preso moglie perciò non posso venire. Questa persona, poiché si era appena avvicinato a una donna e si era appena sposata questa donna, ha detto, scusami, ma non posso venire. C'è qualche cosa di sbagliato di prendere moglie o marito? Non c'è niente di sbagliato in questo, tant'è che Dio ci ha detto che ci deve essere un uomo e una donna e che i due si devono unire ed essere una carne sola per avere una famiglia, dei figli e così via dicendo. C'è qualche cosa di sbagliato in questo? No. C'è qualche cosa di sbagliato nell'avere una famiglia? Assolutamente no, del prendersi cura dei familiari o dei genitori è un comandamento, non c'è assolutamente nulla di sbagliato. Ma allora qual è il problema di questa frase? Ho preso moglie perciò non posso venire. Il problema è quando noi mettiamo davanti a Dio qualcun altro che può essere nostra moglie, nostro marito, possono essere i nostri genitori, possono essere i nostri familiari, possono essere i nostri amici, possono essere i nostri figli. Quando noi mettiamo davanti a Dio, stiamo, gli stiamo rendendo una divinità nella nostra vita che sta davanti al Signore. E questo ci porterà in modo particolare ad annullare la nostra individualità e a fare ciò che è male all'eterno disubbidendo a Dio il più delle volte. Vi ricordate cosa è successo nel giardino dell'Eden? Quando Eva, dopo aver mangiato dal frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male che Dio aveva proibito, andò da Adamo. E che cosa gli disse ad Adamo? Mangia, mangiane anche tu. Guarda quante proprietà, mi ha detto il serpente che ha questo frutto, mangiale anche tu. Cosa pensate che avesse fatto in quel momento Adamo? È stato ingannato anche lui dalle proprietà meravigliose di quel frutto che sarebbero diventati come Dio o lui sapeva benissimo che non avrebbe dovuto mangiare di quel frutto? Lui lo sapeva molto bene che non avrebbe dovuto mangiare in alcun modo da quel frutto perché Dio l'aveva detto chiaramente. Eva si era lasciata ingannare, ma Adamo lo sapeva molto bene. Ma Adamo perché decise di mangiare di quel frutto? Perché gliel'aveva portato sua? Moglie, gliel'aveva portato sua moglie e Adamo aveva fatto in quel momento di Eva un idolo, l'aveva messa davanti a Dio e disubbidì volontariamente, annullando la propria individualità. Di dire no, anche se era sua moglie, anche se era suo marito, anche se erano i bambini, anche se erano i genitori o qualsiasi altro membro caro che può essere della nostra famiglia o amico, avrebbe dovuto dire no perché quelle richieste andavano contro la volontà del Signore. E lo stesso molto spesso succede quando ci proponiamo di conoscere qualcuno, specialmente i giovani, quando ci proponiamo di avere una relazione con una ragazza o con un ragazzo e a volte può succedere, può capitare di dire, ah, non fa niente anche se lui non crede o crede a modo suo non fa niente non è così quando dio dice espressamente di non avere simili relazioni ascoltate che cosa ci dice prima seconda corinzi seconda corinzi capitolo 6 dal versetto 14 seconda corinzi capitolo 6 dal versetto 14 il comandamento il primo ci dice non avrai altri dei davanti a me. Se mi amerai con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze, non avrai altro Dio davanti a me. Seconda Corinzi, capitolo 6, dal versetto 14. Non vi mettete con chi? Con gli infedeli, sotto un gioco che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione c'è tra le, la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Belial? O mammona? Mm. O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come disse Dio. Abiterò e camminerò in mezzo a loro. E sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro e io, dice Dio, vi accoglierò e sarò per voi come un padre. E voi sarete come figli e figlie, dice il Signore onnipotente. E quando noi scegliamo di prendere una posizione per Cristo per la sua potenza trasformatrice di mettere da parte ogni idolo, Dio opererà potentemente nella nostra vita e ci libererà da ognuno di essi. Andiamo a vedere, messaggi scelti, volume 2, pagina 127, paragrafo 2. Le vostre anime potrebbero essere benedette se solo vorreste obbedire alla parola pronunciata dal Santo di Israele, non avere altri dei oltre a me si richiede il potere di Dio per separarli dalla loro devozione, perché tutto questo è idolatria. Colui che scruta i cuori desidera riscattare il suo popolo da ogni specie di idolatria. Come vorrei che studiaste le scritture con un atteggiamento di preghiera, con cuore affranto, con uno spirito d'umiltà e di resa a Dio. Magari investigaste i vostri cuori, come se per far luce su di essi avreste solo una candela accesa per scoprire e rompere questi fili che vi legano alle abitudini mondane che separano la vostra mente da Dio implorate il Signore che vi mostri ogni pratica che allontana da lui i vostri pensieri e affetti che bella frase implorate il Signore che vi mostri ogni pratica che allontana da lui i vostri pensieri e affetti. Dio ha dato la sua legge all'essere umano come misura per migliorare il carattere. Meditate questa legge. Mediante questa legge potete scoprire e vincere ogni difetto del vostro carattere. Potete separarvi da ogni idolo e unirvi al trono di Dio mediante la catena d'oro della grazia e della verità. Quando Satana verrà da noi tentandoci e dicendoci perché non ami un po' di più il denaro? È così utile, è così comodo, lavora più di quanto è necessario per amore del denaro. Avvicinati o mostra dell'amore più ampio a quelle persone invece che a Dio. Ama più questo o più quell'altro rispetto a Dio. Noi che cosa dovremmo fare? Noi dovremmo rispondere esattamente così come ha fatto Gesù quando fu tentato da Satana nel deserto, quando Satana tentò Gesù riguardo agli onori. Di questa vita, alle ricchezze di questa vita, ascoltate che cosa disse Gesù, dopo essere stato tentato da Satana, riguardo a tutte queste cose nel deserto, Matteo 4, versetto 10. Matteo 4, versetto 10. Allora Gesù gli disse: Vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto. A lui solo rendi il culto, adora soltanto Dio. Non voglio prostrarmi, non voglio avere altro Dio nei soldi, nel lavoro, nelle donne, nella moglie, nel marito, nei figli, in qualsiasi altra cosa, nelle dipendenze di questa vita. Non voglio avere un Dio, alcun Dio oltre a te signore. Voglio che tu mi fai capire quali sono tutti questi fili che ci tengono legati all'idolatria nella nostra vita, che tu ci fai scoprire, che mi fai scoprire quali sono tutti questi falsi dei che ancora ho presente nella mia vita e che mi liberi da essi. Che cosa accadrà quando avremo questo desiderio di osservare correttamente il primo comandamento, sia nella lettera che nello spirito? Che cosa accadrà? Atti capitolo 2. Ascoltate che belle parole ci dice Davide. Atti capitolo 2. Atti capitolo 2. Leggeremo assieme il versetto 25. Atti 2, versetto 25. Che cosa accadrà quando io e te adempiremo per mezzo della grazia questo primo comandamento nella nostra vita? Atti 2, versetto 25. Infatti Davide dice di lui. Io ho avuto il Signore continuamente davanti agli occhi. Con altre parole Davide non ha messo nient'altro davanti a Dio. Davide non ha avuto altro Dio o Dei davanti al Signore. Ma lui che cosa ha avuto sempre continuamente davanti ai suoi occhi nella sua esperienza di conversione? Ci dice il versetto 25: Io ho avuto il Signore continuamente davanti agli occhi perché egli è alla mia destra affinché io non sia smosso affinché io non sia smosso quando noi non avremo altro dio dei davanti al signore quando noi avremo soltanto il signore davanti ai nostri occhi come primo nella priorità della nostra vita noi non saremo affatto smossi, smossi. Sapete, presto verrà un grande terremoto, presto verrà una grande scossa, non soltanto un terremoto fisico, ma un terremoto spirituale dove tutti quanti saranno smossi, scossi, scossi. E soltanto una categoria di persone potrà rimanere in piedi. Apocalisse capitolo 6, siamo arrivati alla conclusione. Apocalisse capitolo 6, questo è l'ultimo passaggio che leggeremo. Apocalisse capitolo 6 dal versetto 14, In quel tempo che sta per venire ci dice, il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, e ogni montagna e ogni isola furono rimosse dal loro luogo. I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche tra le rocce dei monti e dicevano ai monti e alle rocce cadeteci addosso nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello versetto 17 perché è venuto il gran giorno è venuto il gran giorno della loro ira chi può resistere? La domanda è chi può resistere? Chi può rimanere in piedi e non essere smosso? Soltanto chi? avrà continuamente davanti ai suoi occhi il Signore e chi non metterà alcun Dio davanti a lui. Ma soltanto il Signore dovrà rimanere davanti ai nostri occhi se in quei tempi che stanno per venire non vogliamo affatto essere smossi e vogliamo rimanere in piedi aspettando Cristo che ritorna per l'eternità. Se questo è il nostro desiderio e se non vogliamo avere altri dei oltre al nostro amato Signore, Voglio invitarvi a pregare in questa occasione e a concludere. Padre nostro, ti vogliamo ringraziare abbondantemente per i tuoi comandamenti. Ti ringraziamo per la lettera dei tuoi comandamenti, così come essi sono scritti, ma allo stesso tempo ti ringraziamo anche per lo spirito, per il profondo significato di questi comandamenti che vanno a scrutare ogni aspetto della nostra vita signore noi non vogliamo avere altro dio davanti a te per quanto le cose che pratichiamo che facciamo pensiamo possano anche essere buone signore ti preghiamo aiutaci aiutaci nell'offrire solamente a te un amore completo, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra anima e con tutta la nostra forza, Signore. Vogliamo adorarti, vogliamo servirti e vogliamo farlo ogni giorno della nostra vita. Ti preghiamo per questo. Aiutaci ad averti costantemente davanti ai nostri occhi, perché, Signore, non vogliamo essere smossi. Perché, Signore, desideriamo la salvezza che si trova soltanto in te, tu sei il nostro creatore e redentore e in Cristo Gesù sei il nostro potente salvatore. Per questo ti ringraziamo, metti nei nostri cuori il desiderio di amarti e adempi la promessa che tu ci fai. Che se noi ti amremo con tutto il nostro cuore e vedremo come è agito nella nostra vita fino a questo momento, la promessa è che non avremo altro Dio oltre a te. Ti ringraziamo e ti ringraziamo per il potere che troviamo in Cristo di liberazione e salvezza. Nel suo nome ti abbiamo pregato e ti lodiamo. diamo. Amen.